Bimbi, adesso che Giada non c'è, io mi sparo una bellissima partita col flipper gormitico. È proprio bello. No, no. Giada, ma solito vinco cosa stai facendo? Eh, ciao Giada, sì, sto, sto giocando col flipper e mi sto divertendo un sacco. Ma che bello! Adesso ci sfidiamo, eh. fammi fare una partita a me e poi la fai tu. Bellissimo. Eh, ma, Sì, Seconda. ma eh, Gianni... Dai Giada, che mi fai perdere così. Ma aspetta, così. guarda, è bellissimo, però io, io pensavo ho un'altra sfida. Questo cos'è? Il puzzle. Sì. Vuoi sfidarmi col puzzle? Vuoi sfidare il campione dei puzzle? Il campione dei puzzle ragazzi. Sì, il campione dei puzzle. Voglio proprio vedere. Allora, ascolta sì. le regole. Ascoltiamo. Qui c'è il puzzle. Mm. Abbiamo 30 secondi a testa. Il primo che... Me... Ascolta! Sì. Il primo che mette i pezzi assieme vince! Non è un problema! Ma, ma scusami, vince cosa? E eh, vince, ci sono gli ovetti in palio, dei gormiti! Gli ovetti in palio? Gli ovetti? Ma lo sai che io sono un golosone? No, no, solo chi vince. Impegnati. Va bene, tanto sono il campione dei puzzle. Allora tolgo il flipper. Bravissimo. Va bene, inizi tu. Vai, mm, inizi tu. Dai. Inizio io, sì, eh, dai. Di, solito, di solito è così, prima, prima le femmine. Tieni qua. Vai. Allora, mettiamo i pezzi giù. Ma ah, se sono grandi, oh, che belli Hai visto? E eh sì, intanto io dico, spiego cosa c'è di più. Sono disegnato. 24 pezzi Sono 24 pezzi Abbiamo Lord Carrion Abbiamo Saburo Abbiamo Koga Abbiamo Vulcan Wow, che belli E adesso li vedremo con i Allora, siamo pronti? Ok, 30 secondi, eh 30 Sei pronta? Do io il via? Sì 3 2 1 Allora sono già passati non sconcentrarmi eh scusami devo sconcentrarti in qualche modo giada giada giada io non capisco davvero come mai come mai a te piace perdere ma che vincere è bello ogni tanto eh ma a lei non interessa non sconcentrarmi no non ti sconcentro Uh, ma che bello questo Cosa cosa serve non ti interessa questo pezzo? No. O magari la faccia di Cario? Ah ah ah ah ah! Qualcosa mi dice che. Qualcosa mi dice che? I 30 secondi sono finiti! Eh Giada, però. Va bene, uno, due, tre, quattro pezzi. Capirai! Quattro pezzi. Ma scusami, ma. Voglio proprio vedere. Ma vince fa... chi lo finisce tutto o chi mette più pezzi insieme? No, chi mette più pezzi assieme in 30 secondi. Va però bene. è tanto difficile. Vuoi uh, mischio io, o smisti tu? Smisto io. Va bene, smista tu. Uf. Voglio proprio vedere adesso. Vabbè. Te fai meglio. Dai, me li mi gira. Anzi, copra vai. Fatto? Aspetta. Tu macchina. Fai. Allora, 30 secondi mi quando posso partire? Parti. Ora. Ok. Allora. Spostati. Allora, aspetta. Eh, questo è eh, almeno il primo dai um. uh, uh. hai qualche problema? no sei un hey, pochino lento no sto cercando di vedere dove sono i pezzi uh. no aspetta, è sbagliato aspetta qual è? no io non ho guardato questa è, è eh, troppo facile no è che mi fa male un po' la pancia eh sì hai mangiato troppo si vede già dalla pancia io. è finito ho perso, neanche le Hai messo davanti. solo uno. Non è vero. Guarda, sì. guarda. Visto cosa? Niente, ho perso. Almeno eh. <ride> una volta. Facciamo così, perso. però. Visto? Dimmi. Va bene, vinto tu. Nello scaffale c'è un altro gioco. Prendilo un po', che adesso ti sfido. Va sì, bene, sì. però, metti in ordine. Va giù. bene. Eh Vabbè, Giada, ogni tanto puoi vincere anche tu. Non eh, è che posso sempre vincere io. Va bene, Mi adesso. Ma tu mica io. direi che l'hai fatto apposta? No. Ah, adesso okay. io ti sfiderò al memory e chi vince avrà gli ovetti. Vai allora, aspetta. Ti ricordi il memory? L'abbiamo fatto qualche tempo fa, giusto? Sì, me lo ricordo Ah, eh, l'avevamo fatto con. Um, Però non era questo. L'avevamo fatto col panino, eh? Che ne avevo ritagliato? L'avevo ritagliato un po' storto. io. Un po' tanto. Così, già, così si fa, così. Allora, regole, le spieghi intanto che, che io metto giù tutto? Allora, adesso. Tiriamo fuori tutte le, mm, le immagini, le, memory, sì, le, tutte card, le, le card, le figurine diciamo, le giriamo, guardiamo benissimo dove sono situate e poi si gireranno e dobbiamo trovare le copie. Però mh, la produzione mi ha detto che abbiamo una chance a testa. È molto difficile allora. Allora mettiamole giù. Allora, giriamole tutte quante. Allora, le giriamo prima così, va bene? Così abbiamo tempo, almeno un secondo. Eh sì, per bisogna memorizzarle, se no... Memory, eh sì, memory memorizzare, giusto. Bravo. Sì. <ride> allora... allora uh, ok, sei pronta? Sì. Dai, abbiamo una chance a testa, giriamo. Solo una. Solo una. Vai, inizia tu. Ho Inizio io, dai, inizio Inizia io. Inizia tu, perché hai iniziato, iniziato io prima. Allora, questa. Mm. Dov'è l'altro? Qua. Sì Questa è fortuna. No, questa è bravura. Questa è bravura. Questa è bravura. Vai. Prendo gli ometti. Aspetta! Non è detto ancora. Mm. Mm -hmm. <risa> ho vinto Sì! quindi ovetti magia dai farla comparire faccia arrivare qua mm. però lo voglio anch'io l'ovetto va bene facciamo un ovetto a testa va bene va io bene. prendo ovviamente eh, quello del fuoco io questo qui